Stammi vicino, ancora più vicino, stammi vicino, ancora più vicino. la chiamano armonia e come l'amicizia ti guardo e ti sorrido mi sento accanto a te forza presto vieni qui ma non troppo ma non troppo forza presto vieni qui vieni e canta insieme a me la stessa cosa Ti guardo e ti sorrido, noi siamo grandi amici, la nostra vicinanza si vede in tanti modi.